ciao ragazzi buongiorno nel video di oggi andiamo a scoprire cosa c'è all'interno di questa scatola e poi andremo a realizzare un progettino assieme quindi all'interno ci sono queste due box Betterly Free Time Offline e queste sono delle box in abbonamento che ho eh, pensato di utilizzare durante il mio tempo libero per rilassarmi, per dare sfogo a tutta la mia creatività, la manualità, per passare anche del tempo uh, in modo costruttivo e divertendomi con la mia famiglia, ma uh, sono delle box in abbonamento che servono uh, anche per imparare insomma a uh, realizzare qualcosa di nuovo e qualche tecnica nuova non è necessario eh, nessun tipo di esperienza né nessun altro materiale per realizzare i vari progettini e quindi penso che sia un'ottima box proprio per questo uh, andiamo però a vedere prima cosa c'è all'interno allora, all'interno c'è un dépliant una cartolina che descrive il contenuto della box che noi andiamo a scoprire subito assieme poi c'è un libriccino e eh, in questo libriccino ci sono le istruzioni passo a passo per realizzare eh, i, alcuni progetti ma continuiamo a scoprire cosa c'è all'interno della box così magari riusciamo a capire meglio wow wow wow allora all'interno di questa box troviamo una tovaglietta poi dei timbri uno con l'ananas e uno con la banana una spugnetta un pennello eh, grosso piatto un colore per tessuti della colla per decoupage della pittura a gesso eh, sia verde che eh, nera un pennello piatto un foglio decorato e eh, un vassoietto di legno ok all'interno di questa box non c'è nient'altro ma direi che quello che c'è è già abbastanza dunque tornando a queste box in abbonamento, eh, questa è soltanto una tipologia eh, di prodotto appunto ce ne sono anche altre io eh, ovviamente quella più pertinente per me è appunto questa perché mi dà modo di imparare appunto quelle tecniche che eh, ancora non so fare però eh, coltivando appunto che è, quelli che sono i miei interessi e magari questa volta condividerli anche eh, con la mia famiglia perché non è una serie realizzata per gli esperti ma per chi come me ha voglia di imparare qualcosa di nuovo ogni box è completa di tutto quindi io direi che è possibile Um, incominciare a realizzare un progettino a me ispira tantissimo il vassoietto di legno e quindi credo che inizierò con quello però incomincio a leggere uh, il libricino, la parte più importante della box perché mi spiega ah sì che bello posso iniziare dal vassoio perché appunto mi spiega e mi porterà passo per passo alla conoscenza appunto di queste nuove tecniche della realizzazione dei progetti che ci sono senza aver bisogno di nessun altro aiuto esterno quindi andiamo a scoprire assieme il primo progettino ad imparare insieme Um, questa, nuova, questa nuova tecnica che io già credo di intuire che tecnica sia ed effettivamente è una di quelle tecniche che io non so fare, infatti non l'avete mai vista nel canale eh, prima però lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto se invece volete interagire con me eh, lasciatemi un commento qui sotto io rispondo sempre a tutti dunque, cosa mi serve? il vassoio di legno quindi metto a sinistra tutte le cose che mi servono alla mia sinistra poi la vernice di gesso verde il pennello per la colla che è questo il pennello piatto che è questo, vedete io già stavo sbagliando ma uh, sul libricino appunto ci sono tutte le immagini dei materiali che vi servono quindi non potete sbagliare un foglio di carta per decoupage e la colla da decoupage questa qua, ok il resto lo metto via, cominciamo. Allora vi dico nel libretto c'è già scritto il tempo ehm, necessario che mi servirà per realizzare questo progettino che è di un'ora e mezza, escluso il tempo di asciugatura, e, e le tecniche che andrò ad utilizzare, cioè la vernice a gesso e il decoupage. Non vedo l'ora, dunque, step by step, qui ci sono sia le immagini. Che, uh, la descrizione appunto dei vari step quindi andando a leggere già riuscirò a capire cosa devo realizzarlo e come devo realizzarlo e uh, ci sono anche le immagini appunto che complementano perfettamente la descrizione scritta quindi non posso sbagliare e uh, andando a leggere lo step 1 c'è scritto appunto che si inizia andando a decorare il vassoio quindi partiamo non c'è scritto di utilizzare acqua quindi io non la utilizzerò probabilmente la vernice è già pronta seguendo le mie manie vado a prendere prima quella sul tappo mi dà proprio fastidio vedere la vernice sul tappo e quindi utilizzerò prima questa la vernice è splendida vediamo se riuscite a vedere io cerco di colorare sono un po' scomoda ma così riuscite a vedere anche voi si stende molto molto facilmente poi il colore devo dire tantissimo se non andrò ad utilizzarlo tutto per realizzare questi progetti poi me ne rimarrà anche tantissimo per me wow mi piace davvero un sacco si stende in modo uniforme senza fatica adoro, adoro, mi sta piacendo un sacco è davvero rilassante utilizzare questa vernice perché appunto si stende molto facilmente e in modo uniforme senza nessun tipo di fatica non ha nessun tipo di odore questa vernice quindi decisamente a suo vantaggio Non in effetti è a base d'acqua quindi come piace a me credo che utilizzare il proprio tempo libero per realizzare qualcosa di creativo uh, dia la possibilità alle persone intanto di staccarsi dalla solita routine poi dalla possibilità di esprimersi no? per quanto riguarda i propri interessi imparare qualcosa di nuovo divertirsi con la famiglia in modo costruttivo poi è davvero di un'esecuzione così semplice che è adatta a tutte le età aiuta a staccare la mente proprio e a rilassarsi tutto questo senza stare online quindi il tempo libero senza internet non ha prezzo per quanto mi riguarda ehm, ok adesso questo immagino sarà da asciugare continuo a leggere il mio libricino e nello step 2 c'è appunto scritto mentre aspettiamo che la vernice si asciughi ritagliamo le foglie alla fine del libricino poi viene spiegata ancora di più nei dettagli eh, la tecnica del decoupage che è quella che sto imparando appunto io adesso e spiega bene i materiali che servono in generale quindi fuori dalla box quello che poi si andrà ad utilizzare nel caso io voressi Uh, ricrearla per i fatti miei, eh, quindi i materiali il procedimento, gli strumenti e come realizzarlo um, in modo perfetto, insomma con tutti i trucchi i consigli allora qua ho le mie super forbici il foglio e mi sto divertendo un sacco mi sembra di tornare bambina davvero a fare tutte queste cosine qua comunque siccome mi sento di consigliarvi questa box perché già così mi sto divertendo un sacco poi il lavoro finito probabilmente sarò ancora più entusiasta e vi lascio sia qui che giù nell'info box uh, il link se volete abbonarvi a questa serie di box perché credo che veramente vi possa piacere a me sta piacendo un sacco e mi sento di consigliarvela in più ho anche un codice promozionale da lasciarvi quindi insomma se volete avete anche quello da poter utilizzare per sfruttare al meglio queste box sarebbe appunto più utile utilizzare l'intera collezione in ogni caso poi vi potete cancellare dall'abbonamento quando volete in qualsiasi momento ma poi sta, mi sta già creando dipendenza e sono soltanto il primo progetto quindi poi ogni volta che arriva una box è una sorpresa perché comunque non si sa cosa c'è dentro e quindi è come se vi arrivasse un regalo ogni volta bene, a questo punto passo al prossimo step quindi con la vernice asciutta iniziamo stendendo uno strato abbondante di cola sul vassoio utilizzando il pennello da stencil sì questo e procedendo con piccoli tocchi allora, secondo quello che c'è scritto questo è il procedimento contando che non ho ancora letto tutto il libricino eh, quindi se sto facendo qualche cavolata probabilmente c'è scritto dopo dovrei prendermi più tempo e leggermi prima il libricino quindi magari se volete uh, il prossimo progettino lo posso realizzare con voi in un altro video e prendermi più tempo perché oggi l'ho aperta con voi la box quindi... ok, credo che come strato abbondante di colla ci siamo allora, prendo sempre il mio libricino davanti a me allora, prendo la prima foglia stendo uno strato di colla sul retro lo posiziono sul vassoio e procedendo dal centro verso l'esterno ripasso sopra altra colla praticando una leggera pressione con il pennello per evitare la formazione di bolle d'aria allora, un po' di colla sul retro, tanto ce n'è già una quantità infinita nel mio vassoio. Che bello sporcarsi tutte le mani! Veramente mi sembra di essere tornata bambina, mi piace un sacco. Lo attacco sul vassoio e poi procedendo dal centro verso l'esterno. un altro strato di colla praticando una leggera pressione sì. ah si sì, sono andate via tutte le pieghette sono stata brava mi sto divertendo devo dire che ci sto veramente veramente prendendo gusto wow sembra che io sappia fare questa cosa da sempre in realtà la sto imparando adesso e voilà credo che il risultato finale non sia male mi sta piacendo un sacco adesso devo far asciugare la colla immagino però intanto continuo a leggere cosa c'è scritto allora, continuiamo a incollare le foglie una dopo l'altra sovrapponendole in modo da creare una composizione armoniosa ok, però a me piace così non voglio metterne troppe mi sembra più elegante quindi terrò questa composizione qua anche se non è perfetta però mi piace così poi, ultimo tocco, la finitura Prendiamo il pennello piatto E stendiamo uno strato di colla sul vassoio A questo punto non ci resta che lasciare asciugare bene il vassoio Poi, disponi le foglie come vuoi tu Non ti serve avere chissà quali capacità artistiche L'importante è non dare limite alla tua fantasia Scegli le foglie per tipo Disponile solo negli angoli oppure in fila Alla fine è quello che ho scelto di fare io E crea il tuo Jungle Style Intanto vado a realizzare lo strato di colla per rifinire il mio progettino finito. Ok. Aspetto che si asciughi la colla, intanto faccio le mie considerazioni finali di questa box mi sono divertita un sacco mi è piaciuto un sacco il tempo è volato sono riuscita a realizzare qualcosa di nuovo che fino a stamattina non sarei riuscita a fare perché non avevo la più pallida idea di come si facesse il libricino è stato assolutamente la mia salvezza è stata la cosa migliore della box perché grazie a questo ho imparato una tecnica nuova che è appunto quella del decoupage ma soprattutto non, ho, non ho avuto bisogno di... Um, andare a cercare come fare o di chiedere come fare perché qui c'è scritto davvero tutto passo dopo passo ed è adatto a, a me al mio livello di esperienza che è praticamente zero di questa tecnica e ne sono molto molto molto felice credo che sia la box migliore per come è strutturata e per come è fatta per quello che c'è all'interno migliore che io abbia provato la terrò Molto in considerazione anche come idea regalo E penso che uh, piacerà un sacco anche voi Vi lascio qui uh, sotto nell'info box il link per l'abbonamento Lì ci sono tutte le informazioni di cui avete bisogno Vi lascio sotto anche il codice promozionale Se volete utilizzarlo avete un motivo in più per provarle Io non ci guadagno niente, ci guadagnate soltanto voi Quindi... Se non sapete come passare anche le prossime vacanze potete utilizzare queste box, potete divertirvi con la vostra famiglia o potete rilassarvi da soli eh, imparando cose nuove, quindi utilizzando il vostro tempo in modo più costruttivo. Ma eh, è arrivato il vostro momento, ditemi cosa ne pensate di, questo, di questa box cosa ne pensate del progettino, del progettino che ho realizzato io? Fatemi sapere anche se volete realizzare con me un alt altri progettini della box perché lì ne ho un'altra da aprire e eh, soprattutto in questa box c'è anche eh, un altro progettino che eh, no, non è questo, sono questi. C'è un altro progettino che ancora non abbiamo realizzato, quindi fatemi sapere se volete uh, realizzare con me uh, altri progettini. E ricordatevi, se proverete a realizzarli anche voi, di condividerli con me sui social. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, vi mando un bacio. Ciao!